Innovation Expo che è il momento in cui vengono presentati i progetti a largo pubblico. Avremo la partecipazione di 67 team con eh, idee di impresa e progetti di impresa provenienti da tutta Italia, da tutti gli atenei centri di ricerca italiani. E, oltre a questi ci saranno 20 tra sponsor e industriali, finanziatori e investitori anche a livello di, di venture capital e private equity e poi ci sarà una forte rappresentanza di eh, start-up che arriveranno comunque ehm, a partecipare agli eventi collegati. In particolare ci sarà un evento, il 30, quasi di... Eh, Preparazione in cui saranno presenti all'Aquila le sette migliori start-up a livello europeo, selezionate dall'Istituto Europeo di Tecnologia eh, nel Manufatturiero, che appunto porterà qui all'Aquila eh, queste sette start-up che potranno eh, dialogare con le sette grandi industrie del nostro territorio. Allora Oltre alla parte ex ci sarà una competition, quindi una gara in cui questi progetti si confronteranno e verranno giudicati da parte di una giuria che poi assegnerà quattro premi da 25.000 euro più il, il premio più grande da a ai progetti che eh, offriranno le soluzioni migliori in quattro categorie, che sono Cleantech, ICT, Industrial e Life Science. Cioè la parte medicale e poi c'è il premio Green and Blue che è dedicato al, alle soluzioni per il cambiamento climatico. Quindi queste cinque categorie saranno premiate ma prima ci sarà tutta la selezione e tutta la presentazione dei 67 progetti di cui stavamo parlando prima.